Ciao sono William Bisacchi Oggi andremo ad analizzare un infisso in legno alluminio Legno dentro, alluminio fuori due materiali in uno Praticamente questa finestra ha tutti i vantaggi di uno e dell'altro materiale è veramente, sarebbe la scelta migliore da fare costa di più, ma sarebbe la scelta migliore da fare Andiamo ve velocemente ad analizzare quali sono i pro e i contro di questo materiale Il primo, fondamentale, cioè la bellezza, il calore, la naturalezza del legno e anche l'ecologia come materiale cioè un amante del legno la sensazione che ha quando tocca, quando vede una finestra di legno non la può avere con nessun altro materiale, c'è poco da fare il problema del legno è che ha bisogno di manutenzione sull'esterno ma questa finestra sull'esterno ha una scocca in alluminio quindi l'alluminio protegge il legno rende la finestra praticamente eterna zero manutenzione Gran tempo libero per voi, discorso. Isolamento: il legno è un materiale molto isolante. Attenzione qui però, a seconda del tipo di legno che scegli, se è abete, se è rovere, se è larice, della famiglia dell'Ignea: de un legno più tenero è più isolante di un legno più duro. Quindi, ad esempio, un abete o un pino, come in questo caso, sarà più isolante di un rovere. C'è una differenza incredibile, però, se stai facendo ad esempio una classe A, guarda anche questo dettaglio. Quindi, durata nel tempo, zero manutenzione e anche grandi dimensioni, perché comunque il legno lamellare sono dei misteri di legno incollati uno con l'altro che rendono il legno molto stabile, ti permette di fare ante intere, effetti tutto vetro, e altezze molto grandi, quasi ai livelli di un edificio in alluminio. Quindi, pochi limiti dimensionali. E mi viene da dire discorsi di contro. Vabbè, il principale è il costo, diciamo, questo è un prodotto che di difetti non ne ha. Cioè, sono di quei prodotti che dici non è un compromesso, hai più da una parte e meno dall'altra. Il grande difetto è il costo, ma è il costo iniziale, perché io oggi magari spendo il doppio rispetto a una finestra in PVC, ad esempio. Però mi dura il doppio, quindi se vado ad analizzare quando ne è costata all'anno, magari ne è costata 10 all'anno, uguale, solo che ne ho pagato di più all'inizio e lo vado a guadagnare nel tempo e anche con tutte le altre prestazioni, le altre cose eh, nonché anche il prefigio che ha una finestra in legno alluminio. discorso manutenzione possiamo dire, ma è una cosa, è una piccolezza all'interno comunque è legno se fai la doccia e ti muore l'acqua sopra, non la pulisci mai un po' la puoi danneggiare dopo vent'anni, capito? però se quando, pulisci, se quando fai la doccia tu la pulisci sopra gli passi uno straccio io faccio sempre l'esempio di casa mia, perché testo le cose. Il in bagno, ho voluto provare. Un parcheggio a dieci anni è nuovo. Quando finisci la doccia, l'acqua che vai sopra la pulisci e passi con lo strato che è sotto i piedi, è che devi dare lo strato, Pulisci quello e sei a posto. Voglio farvi vedere come è costruita all'interno. Questa è una finestra in legno lamellare con la scocca in alluminio esterno. Qui siamo all'esterno, quindi l esterno è indistruttibile. Dentro calore e isolamento del legno resistenza meccanica del legno lamellare poi che sia triplo vetro o, do, o doppio vetro quello lo puoi valutare guardando la guida che trovi sul mio blog vi ho elencato brevemente quali sono i pro e i contro di questo materiale ma per chi ha guardato il video fino ad adesso un piccolo bonus legno alluminio o alluminio legno che cosa cambia allora legno alluminio c'è più legno, meno alluminio. Alluminio-legno, c'è più alluminio, meno legno. Sono due finestre, in, in fin dei conti, abbastanza simili, come prestazioni, come durata, come resistenza. L'alluminio-legno è un pochettino più resistente, il legno-alluminio è un pochettino più termico, però se la giocano. Cosa cambia? Molto il livello estetico. Guarda, nella finestra il legno-alluminio legno ha il taglio a 90 gradi. Come si fa nelle finestre in legno nella finestra in alluminio legno ha il taglio a 45 gradi come si fa nell'alluminio o nel PVC quindi c'è chi preferisce uno chi preferisce l'altro la maggior parte dei miei clienti preferisce il legno alluminio perché gli dà più una sensazione di tradizione e di calore però, come sempre, queste sono indicazioni a seconda delle dimensioni, dei colori delle tipologie di apertura che devi fare, rivolgiti a un esperto, un esperto come William Bisacchi, che cosa devi fare adesso, devi compilare il form che trovi qui sotto e io ti richiamerò entro 24 ore. A presto e al prossimo video. Ciao!